Cosa hanno in comune una tessera di un supermercato, una carta da gioco e un libro? Proviamo a misurare i lati e a farne il rapporto. La tessera ha lati 8,6 e 5,4, il cui rapporto è circa 1,6. La carta ha lati 8,1 e 5,1, il cui rapporto è ancora 1,6. E Il libro ha lati 21,2 21 e 12,5, il cui rapporto è 1,6. È un caso? No, perché... Tutte e tre sono dei rettangoli aurei. Ma cos'è un rettangolo aureo? Partiamo dalla definizione di numero aureo. Esso è indicato col simbolo Φ ed è definito come 1 più radice di 5 fratto 2, che è circa uguale a 1,618. Questo è un numero irrazionale. Vediamo adesso qual è la natura matematica di questo numero. Consideriamo un segmento lungo x e lo dividiamo in due parti. Una parte diciamo che è lunga 1 e l'altra x meno 1. Le due parti del segmento saranno in proporzione aurea se x sta ad 1 come 1 sta ad x meno 1. Svolgendo i calcoli si ottiene un'equazione di secondo grado la cui soluzione è positiva è data da. 1 più radice di 5 fratto 2, che è proprio il nostro numero aureo Φ, che ricordiamo è circa uguale ad 1,6. Costruiamo adesso un rettangolo aureo. Partiamo da un quadrato di lato qualsiasi, nel nostro caso 10. Tracciamo il punto medio del segmento, prolunghiamo la base e puntiamo il compasso nel punto medio con apertura vertice del quadrato e tracciamo un arco. Continuiamo a prolungare questo lato fino al punto di intersezione trovato, poi dal punto di intersezione tracciamo un lato lungo quanto il quadrato originario. Alla fine abbiamo ottenuto un lato che è circa lungo 16,1 ed effettivamente il rapporto tra i due lati del rettangolo è circa 1,61. Notiamo che abbiamo ottenuto il rettangolo auro in quanto abbiamo mantenuto le proporzioni dell'esempio precedente. Consideriamo adesso un rettangolo di dimensioni 55 quadretti e 34 quadretti, che è un rettangolo aureo. Pieghiamo il lato minore del rettangolo sul lato maggiore, tracciamo una linea e avremo ottenuto da una parte un quadrato, dall'altra parte un rettangolo che è ancora aureo, di dimensioni 21 e 34. Continuiamo a piegare il foglio, tracciamo la linea e otterremo un rettangolo che è ancora aureo di dimensioni 21 e 13. Continuiamo con questo procedimento. Otterremo tanti rettangoli aurei di dimensione 13 e 8, poi un rettangolo di dimensione 8 e 5, successivamente un rettangolo di dimensione 5 e 3, poi un rettangolo di dimensione 3 e 2, e infine troveremo due quadrati di dimensione 1, entrambi. Ma che numeri abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto il 55, 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1. Cosa vi ricordano questi numeri? Sono termini che fanno parte della successione di Fibonacci. Ricordiamo che la successione di Fibonacci è quella in cui un numero si trova sommando i due numeri che lo precedono. È un caso che con questi numeri abbiamo ottenuto dei rettangoli aurei? No. Infatti adesso mostriamo che all'infinito il rapporto tra un numero della successione e il suo precedente tende proprio a FI. Iniziamo considerando l come il limite per n che tende a più infinito di a n più 1 fratto a n. Questo è uguale al limite di a n più a n-1 fratto a n dalla definizione della successione di Fibonacci. Continuando con i calcoli, si ottiene il limite di 1 più a n-1 fratto n, che è uguale ad 1 più limite di a n-1 fratto n, cioè 1 più limite di 1 su a n fratto n-1, che è uguale ad 1 più 1 su limite di a n fratto n-1, che è proprio uguale ad 1 più 1 su l. Svolgendo i calcoli si otterrà l'equazione di secondo grado che abbiamo visto all'inizio, la cui soluzione abbiamo visto essere proprio 1 più radice di 5 fratto 2, ovvero il nostro numero out. Dunque abbiamo visto che molti oggetti comuni sono costruiti secondo le proporzioni auree, ma ciò succede anche in arte, per esempio nel partenone, oppure in scultura, per esempio nelle cariatidi. Riprendiamo ora il nostro rettangolo di partenza e tracciamo degli archi in ogni quadratino che abbiamo ottenuto, puntando nei vari vertici di ogni quadrato. alla fine abbiamo ottenuto la cosiddetta spirale aurea ma cosa vi ricorda questa forma la troviamo per esempio in una conchiglia oppure nella distribuzione dei petali di un fiore ma la troviamo anche in arte per esempio nella nascita di venere di botticelli oppure nella gioconda provate anche voi a cercare qualche rettangolo aureo in natura o in arte